Ciao sono Marco e questa mattina mentre passeggio insieme al mio fedele amico a quattro zampe che ci ha appena sorpassato, voglio cogliere l'occasione che mi ha dato un video di un amico Marco Valerio Ricci, un formatore straordinario e voglio parlarti infatti durante questa passeggiata di, della rigidità mentale, <ride> è straordinario questo pensiero a cui mi ha portato il video che ho visto di Marco Valerio. E, e appunto è legato a, al fatto che quando noi eh, ci mettiamo in gioco, quando noi abbiamo più dubbi, cioè meno sicurezze, abbiamo meno conoscenze a volte, sviluppiamo la nostra elasticità mentale. Più è alto il nostro dubbio e più aumenta la nostra elasticità mentale. È straordinario, perché quando tu eh, non hai certezze, non hai sicurezze, ti devi mettere in gioco, devi cercare di strutturarti in qualche modo per acquisire maggiori certezze, maggiori sicurezze e tutto questo ti dà flessibilità. Una volta che tu hai raggiunto un ottimo, un buon numero di sicurezze, o meglio per essere più precisi, ogni sicurezza che tu acquisisci in più ti dà una rigidità maggiore nella tua mente, perché quando una cosa è certa tu l'hai classificata in una certa posizione, questa cosa è così e la metti lì, lì rimane perché è solida, rimane solida, allora io mi auguro che tu possa avere meno certezze possibile, che possa avere sempre più dubbi e questo sarebbe un segno di saggezza, la flessibilità mentale viene data dal maggior numero di insicurezze che tu hai. E quando parlo di insicurezze intendo dire dubbi sulle cose, non essere sicuro di te o sicura di te. Spero di essere stato chiaro perché è un concetto veramente straordinario questo e io continuo la mia passeggiata insieme al mio fedele amico a quattro zampe che se n'è andato a giù si vede che non gli va di fare questo percorso questa mattina ma adesso ne parleremo insieme se vuoi aggiungere qualche cosa fallo nello spazio dei commenti e anche se vuoi dubitare o dissentire <ride> a me non resta che salutarti con un abbraccio ciao anzi andiamo a riprendere il nostro caro amico che sta lì giù